Salve lettori, quest'oggi realizzerò un video particolare dedicato completamente all'utilizzo di Instagram. Siete pronti? Ovviamente se state guardando questo video significa che o vi state approcciando ora ad Instagram o siete dei genitori che vorrebbero capire un po' come mai questo social catturi completamente l'attenzione dei propri figli vi accenno brevemente un po' eh, quando è nato, perché è nato e come è nato nel 2010, era proprio un social dove potevano scambiarsi delle foto ed è nato soprattutto a livello eh, come social fotografico ecco quindi per ammirare delle foto scattate realmente bene poi in seguito, soprattutto da quando Facebook, eh, cioè Zuckerberg, decise di acquistarlo e iniziò a diventare sempre più un social, ad, ad ampliarsi sempre di più, a non, eh, non essere targettizzato come social fotografico, ma anzi, rimane ovviamente fotografico, ma ehm, diciamo, gli argomenti sono sempre più vasti, non soltanto i viaggi, non soltanto la natura, ma anche ormai il make-up, la moda e una piccolissima parte ritagliata dalla cultura. Eh, vediamo meglio un attimo eh, le varie, i vari utilizzi ehm, che possiamo fare di Instagram. Eh, vi dirò che eh, utilizzo come fonte il libro che vi ho consigliato qualche giorno fa, quello di Laria Barbotti di Instagram Marketing. Le nozioni davvero importanti per saper gestire un account Instagram sono semplici. In, Cominciamo a capire eh, che da qualche anno Instagram ha inserito le stories, esattamente dal 2017, credo, io ho degli appunti. E da quel momento in poi vi è stata la rivoluzione di Instagram, perché immaginate che il 20% della gente che visiona le stories risponde in direct, cioè direttamente clicca, scrive un commento e a voi compare in direct altra cosa molto importante sono le highlights, cioè sono delle cartelle che raccolgono eh, le vostre stories, alcune, alcune immagini che voi avete pubblicato nelle vostre stories che non volete che scompaiano entro le 24 ore, perché la peculiarità delle stories e delle live che noi giriamo su Instagram è appunto quella di sparire dopo le 24 ore quindi se noi non vogliamo che ciò accada, Facebook ha inserito questa funzione, sono quelle cartelline che compaiono proprio nella nostra pagina del profilo ehm, che possiamo sottotitolare ad esempio ehm, se andate e leggiamo con Letizia trovate recensioni eh, libri che non recensirò ad esempio o dei messaggi per gli scrittori sono delle stories che ho girato e che non volevo che appunto si perdessero in quanto contengono delle informazioni eh, sempre utili e che mh, pian piano io mantengo aggiornate Altra cosa importante per far crescere la community è l'uso degli hashtag, ehm, quel cancelletto. Eh, io vi consiglio, come anche la scrittrice, di utilizzare eh, all'interno del vostro telefono eh, l'applicazione note e di eh, selezionare degli hashtag che potete utilizzare anche per argomento, ad esempio per le foto, per i viaggi, per, nel mio caso, i libri, e di poterli utilizzare così subito in maniera intuitiva. Altra cosa che dicono che si possa fare, ma io ancora non ci sono riuscita, quindi ammetto la mia ignoranza, è il fatto di poter aggiungere, dopo aver reinserito i primi 30 hashtag, altri 30 hashtag come modifica ma non so dirvi, io non ci sono riuscita altra cosa importante sono le menzioni eh, cioè quella chiocciolina che vi collega direttamente a un account che ovviamente è già registrato su Instagram e al quale comparirà la vostra eh, menzione direttamente in direct direct per capirci un po' il messaggio diretto ecco, che noi inviamo su qualunque piattaforma Whatsapp eh, o anche Facebook ecco, in, su Instagram si chiama direct per quanto riguarda i video, se voi riuscite a e sapete girarli, vi consiglio di utilizzarli, soprattutto nelle stories, perché... E ora qui entriamo nell'importanza che hanno le stories per parlare del nostro brand, cioè di quello che noi stiamo cercando di portare avanti. Per quanto riguarda le Instagram stories è un argomento davvero importante, ma non perché, perché ci mette davvero in contatto con chi stiamo seguendo, eh, ci permette di delineare passo dopo passo la nostra attività, ad esempio noi dobbiamo affrontare un viaggio, eh, possiamo documentare step by step le nostre tappe oppure stiamo registrando un video, registriamo dei backstage eh, o cos'altro comunque possiamo interagire con chi ci segue creando dei sondaggi che sono anche ehm, una carta molto importante a nostro favore perché possiamo interagire, chiedere a chi ci segue cosa preferisce vedere nel canale, cosa preferisce che noi trattiamo quindi le Instagram Stories sono una carta molto importante da sfruttare. Ad esempio, inizialmente, quando ho iniziato ad utilizzare Instagram, postavo soltanto le foto. Ne postavo pochissime, ecco. Partiamo dal principio, noi dovremmo postare almeno una ogni due giorni. Stories? Nessuna, non esistevano. Io non potevo, es non potevo espormi. Cioè, la mia timidezza per quanto io parli davanti a una telecamera, mh, non... Non mi predisponeva a registrare delle storie, stories Invece da quando ho letto questo libro Cerco di registrarne almeno una al giorno Che poi ora pian piano io Stia prendendoci anche un pochino Ehm la mano ecco nella registrazione riesco magari utilizzando anche diversi filtri che ci sono, sono presenti su instagram anche quando sono struccata ecco ad utilizzare questa applicazione e questa funzione soprattutto eh, per quanto riguarda le sponsorizzazioni è un argomento abbastanza semplice in che senso? Io vi consiglio di utilizzare le sponsorizzazioni direttamente del post di Instagram. Cioè sotto il post voi vedete sponsorizzazioni, sponsorizza. Utilizzate quello anche perché è ottimo, è intuitivo, puoi targettizzare l'età, il luogo, gli interessi. Ovviamente c'è anche un altro metodo, cioè possiamo arrivarci anche tramite Facebook a fare delle sponsorizzazioni dei nostri post su Instagram. Ma è un pochino soprattutto per chi è che sta iniziando un pochino più difficile ecco, confusionario io lo definirei per l'esattezza cos'altro posso aggiungere che vi possa interessare? ragazzi immaginate ovviamente se voi eh, riusciste ad andare avanti a incrementare la vostra pagina di dover collaborare con alcuni brand ecco ehm, per farlo dovremmo innanzitutto avere un profilo pubblico Secondariamente, ancora meglio, anzi sarebbe riuscire ad avere la spunta blu che auto autentifica il nostro, il nostro profilo. Ecco, e a loro permette anche di poter guardare realmente quanto un post ha o meno eh, credibilità e seguito. Per quanto riguarda le collaborazioni, vi consiglio sempre di scriverlo, di utilizzare degli hashtag dove ad advertising, cioè dove state spiegando che quello è una collaborazione, eh, che state sponsorizzando ecco, un determinato prodotto. Chiediamoci esattamente come diventare influencer su Instagram, ora abbiamo visto quali strumenti utilizzare, come utilizzare ora addirittura, anzi Instagram dal 20 giugno dello scorso mese ha inserito anche l'IGTV, cioè l'Instagram TV, quindi possiamo direttamente caricare dei video che però devono essere girati in uh, verticale eh, quindi proprio per essere guardati sul cellulare possiamo caricarli, possiamo creare link eh, li carichiamo sull'IGTV poi creiamo una stories dove possiamo linkare appunto il video che abbiamo caricato sull'IGTV quindi sotto questo punto di vista Instagram è davvero intuitivo semplice da utilizzare ma se avete domande potete porle tranquillamente nei commenti Ora, torniamo, facciamo un passo indietro. Come si diventa realmente influencer? Ora, qui è la parte che noi possiamo realizzare, a prescindere. Ma, eh, innanzitutto, dobbiamo avere un'idea. Siamo sicuri che la nostra idea sia buona, che mh, dobbiamo scegliere la passione che ci, ci deve contraddistinguere. Che sia la moda, che siano i viaggi, che sia il fitness. Ovviamente, questi ormai sono dei settori abbastanza saturi, ma non è detto che non possiamo provarci. O potremmo anche provare qualcos'altro, come il benessere, come la cultura. E cosa dobbiamo fare? Innanzitutto, quindi, scegliere il nostro profilo di business. Cosa vogliamo occuparci? Di viaggi, di cultura. Creare dei contenuti che appunto sono inerenti al nostro profilo. Cioè, è inutile che se io parlo di libri, poi parlo solo di moda, cioè ho completamente cambiato argomento devo gestire gli strumenti di Instagram quelli che vi ho appena spiegato dobbiamo riuscire a padroneggiarli il più possibile creare la nostra community pian piano che noi cresciamo la gente si affeziona a noi anche tramite le stories quindi creiamo la nostra community e la fidelizziamo e ovviamente dopo aver raggiunto degli obiettivi possiamo anche collaborare con dei brand o anche noi stessi proporci e ci sono diverse... Non so se notate ma io sto grondando sudore Comunque, vi sono diversi tipi tipologie di influencer Abbiamo ovviamente le celebrity VIP, che hanno già un loro seguito perché sono famosi Non c'è che dire Poi abbiamo l'influencer puri Cioè coloro che sono nati ad esempio su, su Youtube E si sono spostati anche su Instagram per allargare la loro community e i micro-influencer, cioè coloro che ancora stanno muovendo i primi passi su Instagram e hanno fra 10 e 15 mila follower poi ci sono gli opinionisti, cioè gli opinion leader cioè coloro che ehm, conoscono la politica il marketing, ne parlano e riescono a coinvolgere anche mh, tante altre persone ed infine digital content creator cioè che possono essere gli stessi influencer o youtuber ma possono essere anche delle persone che creano dei contenuti per terzi per quanto riguarda invece le modalità di contratto, come gestire un rapporto con un brand, magari se volete, se a qualcuno interessa ne parlerò in separata sede anche perché altrimenti il video diventerebbe realmente lunghissimo. Invece vi do un'ultimissima informazione e poi finisco qui. Purtroppo su Instagram vi è anche un mondo un po' sommerso, non tutti eh, riescono ad emergere e non possono accettarlo, quindi eh, magari utilizzano dei bot. I bot sono delle applicazioni che mettono mi piace o seguono tantissima gente. Eh, appunto perché eh, vi è la reciprocità cioè pensano che questa gente poi li seguirà a loro volta eh, o perché proprio sono entrati in questo sistema, in questa applicazione dove se tu segui una persona quella ti risegue e eh, così via, o clicca mi piace ai tuoi post ora questo ovviamente non porta a niente in quanto la gente che ti seguirà o che comunque eh, cliccherà mi piace ecco alle tue foto non è realmente interessata a ciò che sta avvenendo quindi una tipologia diciamo sono i bot eh, un'altra tipologia sono i club segreti che ehm, si legge appunto nel libro sono nati su Telegram. in predica questi club eh, tu vi puoi accedere ma ci sono delle regole ferree, eh, se non eh, rispetti che ne so ad un orario tutti pubblicheranno delle foto, condividono il link e devi andare a mettere mi piace cioè queste cose eh, molto impegnative e non proprio oneste eh, ma ci sono anche dei, dei siti col quale si può individuare se un uh, canale Instagram è o, o meno vero, quindi affidabile per um, i, diciamo, chi vuol farsi fare pubblicità da un influencer. Quindi mh, io sconsiglio vivamente di utilizzare questo genere di canali. Cos'altro? Um, come vi dicevo prima. Poi nel libro vi è una parte dedicata anche ai contratti, nel libro trovate veramente tantissime altre informazioni, ecco perché vi consiglio di acquistarlo, anzi spero che l'aria non eh, si offenda se io ho cercato di fare questo focus, ma fare la recensione eh, era troppo limitativo, realmente all'interno di questo libro c'è tantissimo e quindi vi invito comunque a leggerlo se avete altre domande di porle eh, io cercherò di rispondere. Quindi vi mando un bacio e buona serata. Ciao ciao!